una volta che siamo nell'applicazione Dropbox e vediamo le cartelle possiamo richiamare dalla barra in basso un menu orizzontale che permette intanto di caricare foto e video oppure altri file che scegliamo all'interno delle nostre cartelle oppure di creare una nuova cartella la sta creando oppure ancora un nuovo file di testo si può scegliere criteri di ordinamento sincronizzare con il nostro account su altri dispositivi ecco la mia cartella che è stata creata oppure si possono regolare le impostazioni ad esempio posso ecco, disattivare il caricamento da fotocamera che prima per errore avevo attivato potrei stabilire di mettere un blocco eh, posso controllare quanto è lo spazio che occupo potrei scollegare il dispositivo da Dropbox perché magari lo presto a un'altra persona e non voglio che faccia pasticci con i miei file e poi ci sono anche video su Dropbox per migliorare la conoscenza dello strumento la possibilità di diffondere l'uso di Dropbox ad altri amici di solito Dropbox se si invitano amici eh, regala dello spazio Proviamo ora a creare un file, nuovo file di testo. Immaginiamo anche in questo caso che si tratti di un'attività da svolgere. Eh, purtroppo io sto usando un emulatore quindi non ho la tastiera corretta, ecco. Adesso sono riuscita a richiamarlo benissimo. Bene, questo è il, il titolo, do no, e poi posso continuare con. Eccetera. Puoi caricare tutte le indicazioni che voglio. Una volta che ho terminato, salvo il file e do un nome. il problema della accentata ecco fatto il file è stato salvato ed è stato aggiunto a dropbox come mi ha rivelato la notifica ora non resta che provare a condividere dei documenti e vedere che cosa succede buon lavoro